Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donoffer e benvenuti su un nuovo video! Oggi ragazzi sono ancora di nuovo qui con la mia ragazza Ciao a tutti! E questo qui ragazzi sarà un video unboxing più reazione è passato San Valentino e anche il nostro mesiversario. Infatti se volete farci gli auguri nei commenti ve ne saremo grati E abbiamo deciso quindi di farci appunto due regali per queste due festività E andremo oggi a vedere insieme che cosa contengono e anche le nostre reazioni ai nostri regali. Partiamo subito con il primo regalo. Prima il regalo di San Valentino. Prego tesoro, qual è il tuo regalo di San Valentino? Allora, ma prima chiudi gli occhi. Ok. Questo, ragazzi, mi piace quando mi dice chiudi gli occhi. Allora, io voglio, voglio spiegare una cosa. Allora, questo regalo che io l'ho preso per lui è una cosa che so che lui voleva prendere un po' di tempo fa, ma non lo trovava Bene. neanche io, ma. Ecco qua, apri. Apro, ah, ok. Ah, ragazzi. Ragazzi, vi giuro che nemmeno io mi ricordo che cosa c'è. No, che ma adesso dico. si ricorda, vedrai. No, no, no, solo apri. Ah, lo so, sto aprendo. Scusatemi, ragazzi, sono un po' vecchio, non conosco le, queste confezioni. Che dici? Ah, figo. Mi ricordi? Sì. Eh, ragazzi, insomma, è il lucchetto, vi faccio vedere. È il lucchetto Chiaro. con i nostri iniziali. MR, vedete? Era un lucchetto che volevo comprare insieme a lei, mettere le nostre linee iniziali e poi attaccarlo in giro su un ponte per simboleggiare il nostro amore. Solo che non trovavo questo lucchetto, l'abbiamo cercato in giro ov ovunque, praticamente non c'era, quindi ho detto così non c'è, aveva forma di cuore, quindi ho detto è una cosa... E c'è anche la chiave che vorrei assolutamente ah, sì. Poi, poi c'è anche, ovviamente ragazzi, la chiave a forma di cuore, non so se la vedete. Che è bello perché visto Manico, che c'è uno spazio visto, visto che c'è spazio lì si può mettere magari in una collana anche o no? Sì, esatto, è, era, era questa l'idea, tipo tenere la chiave, aprire il lucchetto, agganciarlo, poi tenerla tipo al collo e. come collana per dire insomma come, come ricordo. Molto bella, grazie mille ragazzi, tocca al mio regalo per la mia ragazza, quello di Sara Meltin ovviamente, non ho questo qui vedere. ragazzi è un piccolo pensierino, è piccolo un pensierino, pensierino diciamo, <ride> semplice però a lei piace, prego, grazie, spero che vada bene raga, fanno uh -huh. pure se sembra... mai, no aspetta, oddio, anche vedere che, che sembra Allora, i cioccolati. Visto che io sono una persona di tenti dolci, come ho detto. Pros Prego. Oh. Eh. Ora, ragazzi, viene il. Quindi, come avete. Uh, visto, le nostre relazioni per solo le nostre reazioni per solo San Valentino sono andate bene. Ora vediamo quello per il nostro mesiversario. Prego. che chiude ancora gli occhi... Ah, chiude okay. ancora gli occhi, oh, raga. Cioè, questo video devo tenere gli occhi chiusi praticamente. Prego. Ah, posso aprire gli occhi? Sì, sì. Allora, questa io spiego. È una lampadina che puoi okay. fare per fare delle foto o anche, non so se i video, ma praticamente la illumini e hai questi come se fosse un tramonto, hai ah, una un rombo particolare. Puoi raga. Sì, eh. è E questo qui poi c'è le, le modalità ecco. sunset lamp con a fianco vedete, le varie modalità insomma, che ci sono. Insomma, tutte quante. Sì, ma apriamo ovviamente, ragazzi. Perché io, insomma, lampade così non ne ho mai viste in tutta la mia vita. Beh, eccola qui, raga. Eccola qui. Guardate che roba! Piccolissima, molto sottile con il cavo. Ma è veramente insomma. Potente, raga. Ovviamente. Computer, guarda. Sì, lo posso utilizzare ragazzi per il computer, oppure ovviamente poi le modalità, poi ragazzi, non so come fare, devo insomma, forse girando, non so poi insomma vedrò come fare, comunque è forte. Comunque ragazzi, potete vedere come funziona. Andate a seguirmi su Instagram, ho sempre il link in descrizione, che metterò delle foto di questa lampadina nelle varie, insomma, modalità. Veramente è un regalo molto bello. Sì, amore, bellissimo, grazie. Sì, amore. Molto bello. Ora, raga, però viene il mio di regalo per lei. Allora, questo regalo qui, ragazzi, vi dico subito: la... tutto quanto è. diciamo, una cosa che lei ha già. Hmm. Però ho voluto dargliela, dargliela una uguale. Ok. Per un altro motivo particolare. Però, con questo qui, gli ho fatto anche una piccola dedica, una specie di mini poesia. Quindi, Oddio. eccola qui, amore. Scusa, di qua. Però, amore, leggila a voce alta. Questo muore dopo. Ah, ok. Per il primo secondo. Leggila <ride> a voce alta, così insomma, eh, la gente insomma sente, Ragazzi, aspettate che cosa le ho scritto. Vai, amore. Una rosa appassirà, un albero cadrà, una fiamma si estinguerà, molte cose sono destinate a finire a finire. Unica cosa sicura che rimarrà integra è in la nostra relazione e il nostro amore. Ti amo da morire alla follia, amore mio. Ah, amore, adesso sono morta io. Una penso. dedicazione molto bella, e ovviamente questo qui è il, è il regalo. Come potete vedere, insomma, una, una piccola somma Devo solo ricordarmi, beh, amore mio pe, no, perché poi, io. Poi, poi insomma devo vedere da, da che parte è perché non mi guardo più qual è sopra e sotto chiaro perché <ride> sì allora l'ho impacchettato male eh, ragazzi il, il packaging lascia un po se si, se si dice così si la lascia a desiderare spero che il regalo sia bello ecco sì sapete che è sopra okay. io raga vi dico poi bellissima questa raga io vi dico la verità l'ho comprato così mm. vedete non l'ho ancora, ancora aperto perché so già che cos'è Questa qui ragazzi invece okay. insieme è la garanzia Casomai si dovesse guastare e rompere Oddio <ride> È troppo bello Che forte è, anche se Ecco è un altro anello ecco, ragazzi. Forma, con la ecco. forma di cuore proprio sopra ecco, magari lì è un cuore praticamente un cuore sì è troppo dico. bello perché io in realtà ho anche questo che me l'ha regalato tempo, tempo fa sì quello insomma glielo uh -huh. regalo lo facciamo come diciamo per dire ci mettiamo insieme regalo di fidanzamento si può dire invece questo ho detto E così sembra che sono sposata va beh allora l'ho messo così un altro nome amore grazie no è anche questo che ha scritto lui mi guardate qua Molto molto bello, no, ma lui è sempre troppo bravo con le parole. Appunto ragazzi, apposta per questo che c'è insomma questa dedica, volevo un secondo aprire una piccola parentesi per, diciamo, dirvi una cosa. Uh, ho visto che il mio audiolibro sta andando bene, solo che purtroppo non abbiamo raggiunto i like richiesti, quindi mi sono fermato. E so che magari molti di voi direbbero è un po' un peccato perché volevamo leggere le tue, ancora le tue opere e così via. Non preoccupatevi perché oltre a YouTube, se non dovessi aggiungere qua i like che richiedo, potete andare su un'applicazione che si chiama Wattpad dove lì sopra è probabilmente un sito dove la gente scrive quello che vuole racconti poesie narrativa quello che vuole lì sopra ci sono anch'io ragazzi e lì sopra um, anche se molto diciamo lentamente con difficoltà perché comunque insomma sono anche un po' occupato lì sopra pubblico poesie racconti quindi se volete leggere insomma le mie opere che magari su youtube non porto anche perché poi su youtube alcune opere che porto su youtube ragazzi ricordatevi che ci saranno anche lì sopra invece su questa applicazione molte volte porterò delle, dei contenuti che su youtube non porto Tipo, quindi se volete ragazzi leggere poesie racconti qualsiasi cosa andate a seguirmi su proprio l'applicazione Wattpad vi lascio sempre il link del mio profilo in descrizione e lì sopra mi troverete e potete leggere le mie opere Bene ragazzi il video finisce qua, questo è stato un piccolo video con le nostre reazioni, avete visto come reagiamo ai nostri regali, insomma sono reazioni molto belle, spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Se volete ragazzi essere salutati in un mio prossimo video, scrivetemi nei commenti e io vi saluterò, noi ci vediamo prestissimo, a un nuovo video e ciao a tutti!